Prima di recarci alla caserma Pastrengo, questa mattina le telecamere di Sinapsi News e Napoli News Magazine hanno deciso di fare un giro qui per eh, i quartieri spagnoli di Napoli, considerati eh, uno dei quartieri a rischio della città. Stiamo cercando di eh, fare luce e di dare voce a tutti gli attori di questa drammatica vicenda che ha visto... La fine disastrosa di un ragazzino di soli 15 anni. Seguite il servizio. È in atto in questo momento davanti alla caserma la manifestazione organizzata dal consigliere Borrelli a favore del carabiniere coinvolto nella, nel drammatico fatto dove ha perso la vita il ragazzo di 15 anni. Una presenza importante è quella di questa mattina qui davanti alla caserma Pastrengo, ma importante è stata anche la partecipazione del Papà di Ugo. Sì, è un segnale importante che tutti dobbiamo stare dalla stessa parte. Non ci sta discussione sul fatto che la stesa fuori la pastrengo e la devastazione dell'ospedale Pellegrini sono stati atti vigliacchi, criminali e camorristici e il fatto che il padre di questo ragazzo lo riconosca e si schieri dalla parte della legalità e della legge è un fatto estremamente importante significa che tutti possiamo cambiare, tutti possiamo migliorare ed è un passo verso una anche riappacificazione questo non toglie che le posizioni e la verifica di quello che è successo devono essere verificate fino in fondo e i colpevoli dovranno pagare tutti ma oggi è stato messo una pietra importante verso la costruzione di una Napoli migliore e diversa Ciro ha 15 anni, 15 anni come Ugo Ciro come stai vivendo questo momento e cosa provi? Che idea ti sei fatta di tutta questa vicenda? Io avevo i carabinieri come modello di riferimento a scuola mi hanno insegnato che la vita è un diritto inalienabile e ora non so più che cosa pensare siamo male perché comunque Ugo era la nostra vita, era il nostro sangue, eravamo una cosa. È difficile farti anche delle domande perché vedo che c'è tantissima emozione anche in questo momento, ancora molto viva in te, però il mio lavoro mi, mi impone di farti un'altra domanda. C'è secondo te anche una colpa di Ugo? Certo che c'è la colpa di Ugo perché mi ha sbagliato, nessuno dice che ha fatto una cosa giusta. Però questa cosa non si paga con la vita, per l'amore del cielo noi aspettiamo ancora eh, i risultati della balistica e di tutte le indagini che si stanno facendo. Qual è lo stato d'animo? Che siamo morti, siamo morti con lui. Il papà, di, eh, scusami, il papà di Ugo è andato via, però stamattina una presenza importante qua. Sì perché dobbiamo portare rispetto per quello che è successo. Siamo anche noi, noi capiti carabinieri. carabinieri, perché un gesto del genere non è, non è stato fatto, non è stato eseguito da un carabiniero, è stato eh, eseguito da no. un criminale. Allora io voglio dire solo questo, no? non è che voglio sempre eh, diciamo, voglio, voglio dire solo questo. Cerchiamo di mettere in campo le istituzioni che incominciassero a fare il loro dovere. Come? Come? Nei quartieri ci sono le associazioni, no? cominciassero a scendere strada, ma poi a scendere, a cercare di prendersi e portarli nelle strutture e cercarli di farli studiare, individuarli questi ragazzi. Facciamo fare intervista a un ragazzo di 11 anni. Perché, perché, perché i ragazzi hanno spagnoli, Sì, sì, facciamo anzi facciamo passare non ci stanno solo i ragazzi. Tutti, no, no, no, voglio solo questo, la siamo a tutti, non ieri come è successo in una No, io voglio Ugo, voce a Ugo, la cosa più importante. La cosa importante, più importante. Parlare... Vogliamo dire solo questo vogliamo dire che i ragazzi, cioè ci sono ragazzi che gli hanno regalato la terza media solo perché i scolli se l'hanno di togliere davanti. Quindi sappiamo questi ragazzi Rosa fanno ci chiamare gli appigliati e li studiare, li abbandoniamo, e poi quando fanno che schifo è criminale.